E prima ha detto che con i suoi genitori la lasciavano uscire, poteva uscire. Doveva sì. tenere un comportamento particolare o era libera di fare quello cosa? Ma sai, io non è che avessi... Difficoltà, cioè io sono sempre stata una ragazza abbastanza aperta quindi scherzavo a, a, a, a quei tempi c'era il bar eh, dove adesso c'è il circolo Noi se voi siete di Villa Franca non lo so c'era un bar e noi facevamo le riunioni ovviamente in parrocchia e dopo finivamo sempre al bar e quindi c'era questa possibilità di movimento ecco non è che ci fosse... Ecco, l'unica difficoltà che io, ecco, come ti ripeto, per i miei genitori è stata un po' una sorpresa che, perché mia sorella, per esempio, non usciva mai, non è, invece io uscivo e avevo il mio gruppo di amicizie e mi ero, avevo incominciato a frequentare l'associazione ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani. E quindi approfondivamo tutti i problemi del lavoro, dell'ambiente di lavoro, così. Io mi ero legata molto e quindi uscivo per le riunioni. Ecco, a questo i miei genitori non erano abituati, insomma. Quindi aveva amicizie, comunque sia maschili che femminili. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Poi ci ha detto che ha trovato anche il ragazzo. Sì, quindi... certo, certo, <ride> certo. Quindi comunque i suoi genitori l'hanno conosciuto? Cioè, sì, sì. subito sì, erano sì, contenti ma direi, che, direi di sì cioè erano molti, eh, i miei genitori sono stati molto rispettosi delle, delle mie scelte insomma non, non, non posso lamentarmi eh. in base a cosa l'ha scelto è stato Io? a prima vista eh, direi che mi ha un po' come dire perseguitata e alla fine no, <ride> Alla fine ho ceduto, ecco, perché lui era un ragazzo molto serio, io ero un po' più ridanciana e così, insomma. E allora dopo ho ceduto. Comunque ci usciva, cioè sì, sì, ero abbastanza libera sì, sì, di fare.